Vivo al telefono. Se non c'è, non ci sono. L'autunno rincuora. Fine agosto. Una pizza. A Monumentale. Quartiere cinese. Sembra di stare altrove. Supermarket cinese fiori di plastica, pile, caffè alla torre fazione, che sorriso la barista, vecchio che ride, canzoni da tv.